Le res geste di Vi Augusti, le imprese del divino Augusto, rappresentano una delle fonti epigrafiche più importanti dell'antichità e insieme il testamento politico del fondatore dell'impero. L'opera ha un'iscrizione redatta in latino e in greco che fornisce un resoconto scritto dallo stesso imperatore sulle imprese da lui compiute nella sua carriera politica. Essa è nota anche con il nome di Monumentum Anciranum, poiché l'iscrizione è stata ritrovata ad Ancira, l'attuale Ancira. Ancara, in Turchia, nel Tempio dedicato ad Augusto e alla Dea Roma. Il testo, databile tra il II a.C. e il 13 d.C. circa, si compone di un'introduzione di 35 paragrafi che si possono raggruppare in quattro sezioni e di un appendice. La prima sezione, dal primo al quattordicesimo paragrafo, è un resoconto della carriera politica Ottaviano. di Ottaviano. La seconda, seconda è dedicata alla serie di opere compiute da Augusto per il popolo di Roma, dalle largizioni in danaro all'organizzazione dei giochi alla ristrutturazione urbana. La terza parte illustra le azioni militari compiute da Augusto e le sue attività diplomatiche. Nell'appendice yeah. l'autore riassume le spese compiute nell'arco della sua vita, comprese quelle in favore di amici e senatori caduti in disgrazia. A differenza delle altre sezioni, l'appendice è scritta in terza persona, segno che non è stata quindi redatta direttamente da Ottaviano, bensì da altri. L'opera è importante per due ragioni fondamentali. La prima, se letta e interpretata con l'ausilio di altre fonti contemporanee e posteriori, ci consente di comprendere la genesi del principato e il suo paradosso. Una monarchia senza re che tiene in piedi il sistema della res pubblica svuotandola di senso. La seconda ragione, proprio in virtù di tale paradosso, le res geste possono fornire una chiave di lettura della politica moderna, in particolare dell'esistenza di fenomeni drammaticamente attuali come le democrazie di facciata, di sistemi democratici nella forma ma oligarchici o dittatoriali nella sostanza. That's all, folks. <laughs>